Eccoci. Grazie ancora a tutti voi. Eh, Movap è una network di associazioni e organizzazioni politiche che si sono mobilitate in occasione del G20 che si tiene in Italia e ieri abbiamo fatto una manifestazione in piazza. Eh, per manifestare appunto il contro l'indecenza con cui il, i venti potenti della terra stanno affrontando la pandemia. E con noi eh, stasera abbiamo ospiti internazionali che vengono da diverse parti del mondo, europei, dal Brasile, dall'Africa. Con loro affronteremo un po' la questione, quali sono eh, le, i passi che dobbiamo ancora eh, fare, quali sono, qual è la condizione che stiamo vivendo in questa crisi pandemica, come l'Europa e il mondo eh, affrontano la crisi e quali sono le soluzioni che pensiamo siano necessarie ed urgenti eh, prendere. Eh. Vi ringrazio innanzitutto gli ospiti. Purtroppo non abbiamo una traduzione simultanea e quindi, eh, mano a mano che parleranno, avremo delle eh, traduzioni consecutive eh, che permetteranno a chi non parla le lingue francese o inglese di ascoltare anche l'italiano. Eh, L'introduzione che, eh, che pensiamo. Eh, sia necessario fare è quella appunto di, eh, di quella di focalizzare su questa eh, questione della sanità è evidente che la pandemia ha mostrato una complessità di temi e una pronto ecco è arrivato anche Riccardo Petrella che... sì, scusia, scusa scusa eh. niente siamo già in diretta quindi eh, riprendo eh, esattamente da dove ho interrotto, cioè pensiamo che la questione della pandemia sia sì una questione sanitaria, ma che coinvolga aspetti eh, molteplici della vita di tutti i giorni e che sia un nostro dovere trovare anche le forme di, di analisi e le radici di questa crisi eh, che ci troviamo a vivere. Per questo con eh, Riccardo Petrella, con eh, tutti voi abbiamo eh, immaginato questo appuntamento proprio per costruire anche un'agenda eh, per i prossimi mesi, per il prossimo futuro, che rimetta in, al centro i diritti, diritti alla salute, il al diritto alla vita, così come il diritto alla giustizia sociale, che renda più giusto vivere più sano vivere in questo pianeta io do subito la parola a riccardo eh, pedrella che con noi ha organizzato eh, questo movimento questo insieme di associazioni che si sono incontrate proprio per eh, costruire quest'altra agenda riccardo te la parola sì, grazie Roberto. Chiedo scusa per i due minuti di ritardo, ma non so cosa è successo in piano tecnico. Nel frattempo ho anche ricevuto una telefonata da parte di Alassane Ba. In questo momento si trova al Burkina Faso e mi ha segnalato che le comunicazioni possono essere difficili, ma sta tentando di mettersi in contatto con noi. Vi ricordo che Alassane Ba è un senegalese e che dirige il centro uh, di analisi umanitaria delle professioni farmaceutiche in Francia. Mi avevano anche chiesto di parlare francese, in onore anche a noi altri Manon, Marc Botenga, Armando, eccetera, che saluto calorosamente e per alcuni di loro affectueusement anche. Vous avez déjà reçu les documents, donc j'essaierai d'être libre, euh, <rire> d'être court. Euh, au fait, euh, euh, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, au mois de mai, euh, le 18 mai, vous vous rappelez qu'on avait euh, analysé les questions de comment faire sauter les cadenas dans lesquels l'humanité est emprisonnée depuis longtemps, en particulier dans les domaines de la santé et que euh, nous avions rapidement passé en revue les dix commandements, les dix commandements qui étaient un peu euh, des orientations sur lesquelles tous, nous toutes et tous euh, étions euh, d'accord. Je ne sais pas si Roberto euh, peut faire apparaître maintenant simplement la page de ces doux, euh, dix commandements. Si on peut les mettre du mémorandum, parce que comme ça, ça rappelle l'essentiel je serai très rapide. Alors, ce moment, ça c'est la conclusion, page 17, alors il faut aller à page 17. Oh, reviamo, reviamo, reviamo, ok. Oui. Vasi, page 17. Vas 17, 17. Vai, vai, vai, veloce. Vai, veloce. Ecco, ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco. E, dicio, quindi, 10, le 10 engagements, si on peut essayer d'élargire un tout petit peu, ma fin de grandir, euh, c'est magnifico. quel techno logiste, là tu es. Et alors, comme vous voyez, les feux de ces dix commandements étaient répartis en deux parties, en deux blocs. C'était la connaissance, le bloc de la connaissance et le bloc de la finance. Et c'est effectivement, notre réunion d'aujourd'hui porte sur la connaissance. Comment faire en sorte que nous puissions entamer un processus qui devrait nous amener. Et à la fin d'octobre, lorsqu'il y a la conclusion du G20 et l'ouverture de la COP26, comment nous on peut essayer de proposer une démarche pour les moyens et le long terme axée sur comment libérer la connaissance de l'emprise propriétaire presque totale que les dominants ont acquis. Pensez par exemple les brevets sur les sémences, ben, euh, le problème agricole, le problème de l'alimentation et passé donc du champ des champs du travail au labo. Pensez aux brevets euh, sur les vivants, les médicaments, et bien, les, tous les problèmes des relations humaines, des relations entre les humains et la nature et passé du monde de la nature, du monde des êtres humains et passé au savoir financier à la bourse ainsi de suite. Alors l'idée que les communiqués de presse ont essayé de mettre en relief, c'est de dire que euh, la puissance finalement du système dominant repose dans une inversion radicale de la nature de la connaissance. La connaissance est devenue un bien économique appropriable à titre privé Pour des buts lucratifs, c'est non une logique de maximisation de la rentabilité financière à court terme. Et c'est ça la puissance sur laquelle repose la, la capacité de contrôle et d'orientation des pouvoirs privés et qui ont réduit à presque à des sujets d'enregistrement des décisions prises ailleurs, les pouvoirs publics. C'est donc comment les pouvoirs publics, pour lesquels, principe, nous serions des promoteurs, des défenseurs dans la fonction de la justice, de la démocratie, de la liberté, etc., nous puissions bâtir un, contribuer à bâtir un processus dans le long terme de récupération de l'autonomie culturelle de l'humanité à sa réappropriation dans la définition, les pensements de la connaissance dans tous les domaines et voilà un peu et j'ai terminé et voilà donc la proposition à faire euh, si nous pouvons organiser à la fin de septembre deux euh, web séminaires dans lesquels on travaillerait, on travaillerait sur la crise de la connaissance d'un séminaire et l'autre séminaire de comment reconstruire une autre agenda a partire della conoscenza E terminé allora con la conferenza del 27 ottobre per un'altra agenda, la conoscenza. Merci. Riccardo, adesso ti tocca eh, ripeterlo in italiano, magari soltanto le, le cose più importanti, in modo che anche chi ci ascolta dall'Italia possa capire. Vuoi che traduca questo in italiano rapidamente? Sì, sí, sì, sí, esatto. Un breve sommario. L'idea allora è breve, in italiano è di dire eh, che avevamo concluso il 18 maggio sull'importanza dei dieci impegni e avevamo visto che i dieci impegni si strutturavano attorno a due grappoli d'uva, al grappolo d'uva della conoscenza e al grappolo d'uva della finanza, che oggi le cose vanno insieme. E da lì allora siamo giunti al comunicato stampa per questa conferenza di oggi, dicendo che il potere dei dominanti è soprattutto fondato su un cambiamento radicale e totale della natura della conoscenza eh, resa un, oramai solamente non solo un bene economico mercantile ma attraverso i brevetti è diventato anche un avere finanziario il valore del brevetto non è per quello che fa, il valore del brevetto è per quanto vale sui mercati finanziari. E quindi la, la, la capitalizzazione borsistica delle imprese è l'espressione oggi della traduzione eh, del, della natura e della conoscenza in termini finanziari. Per questo è importante la capitalizzazione borsistica. Da questo è emerso nei nostri contatti l'idea che era importante allora eh, di avanzare eh, su un approfondimento di cosa può fare la sinistra del mondo a partire anche dalle proposte europee eh, per recuperare l'autonomia di pensiero ricordatevi gramsci e eh, eh, l'egemonia culturale del capitalismo e quindi è come recuperare l'umanità una capacità autonoma di pensiero della conoscenza la conoscenza sappiamo è lo spirito della vita la conoscenza è più che, è più che la scienza è più che la tecnologia e invece i dominanti hanno risolto, ridotto la conoscenza solo a scienza, solo a scienza esatta solo a tecnologia, solo a tecnologia utile solo a tecnologia di potere, di dominio ed è per questo, vi proponiamo di iniziare un percorso a medio e lungo termine che cerchi di definire un'altra agenda per il divenire, un'altra storia per il divenire de, della vita sulla Terra. A partire da un ripensamento radicale della conoscenza. I due web, webinar della fine di settembre per cui vi proponiamo di dare suggerimenti, non solo i partecipanti, i nomi di persone che dovrebbero essere invitate, i due webinar del fine settembre dovrebbero poi portarci a noi insieme un mese dopo a fare una prima veramente preliminare proposta di un'altra agenda, la conoscenza, la vita e il mondo. Ecco questo un pochino era lo scopo della riunione di oggi, ma ben inteso era lo scopo iniziale. Poi tutti voi avete tutte le vostre proposte per fare altre cose, altra agenda, quindi era un pochino per iniziare questo lavoro di percorso insieme. Grazie. Grazie Riccardo. Do subito la parola a Manon, che con noi, anzi, ci rappresenta... Nel nostro Parlamento europeo, e ci sentiamo rappresentati da Vega, ma da Marco, che ringraziamo ancora di, di essere qua con noi. Marco e Manon, la parola più. a te. A la parola. Grazie beaucoup, j'espère che vous m'entendez. Io eh, vais essayer d'intervenire euh, par euh, phrase rapide per euh, facilitare la traduzione, e de, devo decuperarmi in intervention. Euh, ce qui évitera des exercices de mémoire euh, difficiles. Euh, bon, comme vous le savez, notre euh, groupe au Parlement européen, de la gauche au Parlement européen, a été sur euh, le devant de la scène et euh, le devant de la bataille pour euh, la levée des brevets sur les vaccins. Et notre analyse était euh, assez simple, qui consistait à dire que tant que les laboratoires pharmaceutiques ont le monopole de production des vaccins, alors la planète entière ne pourra pas être vaccinée alors l'épidémie continuera de muter et reviendra comme un boomerang Et par ailleurs, évidemment, ça continuera à des inégalités vaccinales énormes euh, quand on sait qu'en euh, moyenne, dans les pays à faible revenu, on en est à moins de 2 de taux de vaccination, alors qu'on est à plus de 60 dans, dans les pays où les revenus euh, sont les plus élevés. Je m'arrête là pour euh, la première traduction. Oui, alors… Euh... Eh, Manon eh, ci ha raccontato di come il gruppo parlamentare della sinistra sia protagonista nella battaglia sulla questione del togliere i brevetti ai vaccini perché è del tutto evidente che eh, se non si tolgono i brevetti privati delle multinazionali sui vaccini non tutto il pianeta verrà vaccinato ma continuerà ad essere come adesso che i paesi ricchi del nord hanno accesso ai vaccini mentre quelli poveri non hanno accesso ma se questo avverrà evidentemente l'epidemia non si riuscirà a combattere eh, perché come in altri casi eh, il, il covid non si batte in un paese solo, lo si batte se c'è una, una battaglia generalizzata e per questo il, il gruppo parlamentare della sinistra di cui, Manon è co-presidente, ha fatto una battaglia a fondo per il superamento dei brevetti sui vaccini. Grazie beaucoup, je vais, je vais continuer et bravo pour l'exercice de traduction. Désolée de non parlare l'italien aussi bien che le voudrais. Um, et donc, si, si on di de, de ce constat, uh, on voit que l'attitude uh, de l'Union européenne, ça a été une attitude assez classique uh, dans, dans, dans ces relations aussi internationales qui est, uh, une forme de charité, euh, avec la mise en place, on a vu euh, notamment l'initiative COVAX qui a été soutenue par l'Union européenne, euh, avec un écart majeur entre les promesses de dons de vaccins et la réalité. Euh, on a euh, de mémoire, euh, c'était plus d'un milliard de doses qui devaient être distribuées, mais jusqu'à présent, euh, on n'en a qu'un peu plus de 200 millions qui ont été euh, distribuées euh, aux pays euh, du Sud. Mais surtout, le cœur du problème, c'est qu'on reste dans cette logique du marché qu'on essaie d'adapter avec une vraie hypocrisie de la part bon, d'Emmanuel Macron, mais aussi du gouvernement italien et de l'Union européenne, qui en réalité refuse de faire de l'accès aux vaccins en Afrique et dans d'autres zones du monde euh, une priorité, et qui refuse d'enlever euh, le monopole de production à quelques laboratoires pharmaceutiques dont on a vu à quel point ils se sont enrichis pendant cette crise sanitaire, con dei profitti record e dei dividendi record versati a loro accionari. L'Unione Europea, a differenza di che cosa ha proposto il gruppo della sinistra, si è invece rapportata al tema della pandemia del Covid in modo classico, e cioè eh, attraverso la, la logica della carità l'Unione Europea ha detto che avrebbe pagato per avere dei vaccini da dare ai poveri eh, ovviamente questo si accompagna con una cosa vergognosa che non solo questa logica non funziona ma l'Unione Europea ha promesso che avrebbe dato un, un miliardo di vaccini invece siamo a 200 milioni quindi da un lato c'è la propaganda eh, perché non viene, non viene fatto quello che viene promesso in secondo luogo questa logica della carità, cioè di comprare i vaccini dalle multinazionali, non funziona perché da un lato impedisce nei fatti al continente africano di eccedere effettivamente ai vaccini, dall'altra continua e prosegue il monopolio vergognoso delle multinazionali del farmaco, di Big Pharma, che continua a fare soldi su questi vaccini. E quindi la logica dell'Unione Europea è completamente sbagliata, perché è inefficace rispetto ai vaccini ed è, garantisce i profitti e i privilegi alle multinazionali. E peut-être, euh, per non essere troppo lungo, perché je sais che la, la traduzione è, è, è pénibile, euh, qu qu'è stato il nostro combat in tutto questo? c'est de se battre depuis le début pour la levée des brevets sur les vaccins. On n'était évidemment pas les seuls à mener la bataille aux côtés des ONG, notamment à l'échelon international, Forcé de constater qu'au Parlement européen, nous étions bien seuls au début, mais nous avons quand même réussi à faire adopter deux amendements qui affichaient clairement le soutien du Parlement européen à la levée des brevets. Et je le dis, malgré la pression des lobbies et puis ensuite on a réussi à faire voter une, une résolution du parlement européen sur laquelle la droite a tenté d'affaiblir le message mais qui reste néanmoins assez clair sur la nécessité de lever les brevets sur les vaccins et ce leitmotiv pour nous derrière qui est important et qui était un peu aussi la campagne commune qui a été menée au niveau européen qui était de dire pas de profit sur la pandémie, et je le disais, quand on voit à quel point les laboratoires pharmaceutiques se sont engraissés, je pense par exemple à Pfizer, qui a accumulé plus de 3, 33 milliards de bénéfices sur, sur la pandémie. Et donc, pour conclure, pour nous, le combat majeur, c'est comment on transforme ce soutien du Parlement européen à des actes, parce qu'on a vu à quel point, à la fois la Commission européenne et les États membres, de l'Union européenne, à commencer par la France et l'Italie, euh, parlaient beaucoup en public et faisaient autre chose euh, en privé. Et que ce combat est plus que jamais d'actualité, à l'heure où on parle d'une troisième dose de vaccination euh, pour l'ensemble des populations, alors même qu'une grande partie de la population mondiale n'a même pas eu accès à une seule dose, l'enjeu pour nous est de réussir à, à, à traduire cette bataille. Euh, on sait à quel point euh, le G20 euh, a été décevant de ce point de vue là et je vous en parliez en introduction. La bataille doit se mener aussi auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et je vais au-delà pour conclure. Pour moi, c'est une brèche qui est ouverte pour s'assurer que la santé ne soit pas un marché comme un autre, mais que ce soit bien un bien commun. Et que s'il y a une leçon à tirer de cette pandémie, je pense que c'est bien celle-là. Et je m'arrête là en vous remerciant, à la fois pour l'organisation et pour la traduction. E il gruppo della sinistra in Parlamento europeo, quando ha cominciato la battaglia, era solo praticamente su questa cosa, ma invece eh, sia per la campagna fatta all'esterno del Parlamento, sia per le, la capacità di lavoro politico nel Parlamento, alla fine si è riusciti ad aggregare anche altre forze. E da questo punto di vista è importante che si sia riusciti a livello di Parlamento europeo ad avere delle risoluzioni, eh, in particolare una sulla questione del no a profitti sulla pandemia. Ora è evidente che la destra ha cercato di, di ridurre la portata di queste risoluzioni ma questa è una cosa importante quindi adesso avendo conquistato una risoluzione in Parlamento europeo che va nella direzione giusta non è sufficiente ma è utile in questa direzione. Adesso il problema è che la Commissione europea e gli stati facciano queste cose che si sono dette in Parlamento europeo. E' non, è vergognoso che la Commissione europea praticamente non tenga conto di questa risoluzione del Parlamento europeo, per cui c'è una battaglia da fare per riuscire a far applicare quello che è il frutto di una battaglia parlamentare che ha portato a una risoluzione positiva. In questo quadro è assurdo che si discuta della terza dose di vaccino in Europa, nei, nei nostri paesi, e che dall'altra la maggioranza della popolazione mondiale non abbia ancora avuto nemmeno una dose. E quindi questa è la, è la battaglia da fare sulla diffusione, sul superamento eh, dei brevetti. Questa battaglia va fatta anche nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e, e appunto la, la risoluzione del Parlamento europeo è stata un... un passo positivo che va valorizzato, e, ma non dice, eh, eh, dice, questa qui è un pezzo di questa battaglia più generale eh, che noi continueremo a fare per far sì che la salute non venga considerata una merce come un'altra e che quindi non ci sia questa vergognosa attitudine a costruire un mercato eh, sul malessere delle persone. La salute deve essere un diritto e non una merce. Da vendere dentro un mercato. Questa è la battaglia più generale e per questo ringraziamo Manon per essere intervenuta e per il suo intervento. Grazie Manon, grazie davvero. Merci. Eh, siamo sicuri che eh, ci rincontreremo e continueremo insieme le battaglie comuni. E do adesso la parola a Vittorio Vittorio Agnoletto. Che, eh, con noi eh, sta portando avanti questa battaglia con la raccolta delle firme sull'iniziativa dei cittadini europei per, proprio per cancellare la, i brevetti dalla, dai vaccini per il covid-19 una battaglia seppure parziale che eh, è utile per eh, inceppare questo rapporto malato tra la politica e eh, e di affari e di business. Eh, Vittorio? Grazie Roberto, grazie a tutti, a Riccardo, a tutti quanti e in particolare un grande saluto a Manon, a Marche e Armando eh, che siamo accomunati da grandi battaglie e da tanto tempo. Io poi rivolgendomi ad Armando dico anche che spero che appena ci lascerà un po' di respiro questa pandemia riusciremo a organizzare un altro forum mondiale della sanità perché ce n'è assoluta urgenza e necessità. Io comincio uh, questo mio intervento dicendo che nonostante non sia più un ragazzino e ne abbia viste e passate tante, la conclusione della G20 sulla salute resa pubblica pochi minuti fa è una cosa veramente scandalosa e indecente. Riprendo le parole di Gianni Tognoni, epidemiologo, segretario generale a livello mondiale del Tribunale permanente dei popoli che ha detto che le decisioni del G20 e delle grandi aziende farmaceutiche portano come conseguenza un genocidio. La situazione è veramente pesante ed è incredibile assistere e guardare nelle riprese televisive la faccia soddisfatta, sorridente dei ministri, a cominciare dal nostro ministro della salute, perché è stato approvato il patto di Roma, finalizzato a rendere i vaccini disponibili a tutti, con le due nuove parole che diventeranno il mantra a livello mondiale nei prossimi mesi quando si parla di salute One Health, una sola salute. Il problema è che dietro a questo patto di Roma e a queste due parole non c'è assolutamente nulla. E se Gianni Tognoni l'ha definito l'avvio, la un percorso verso il genocidio, è uscito pochi minuti fa una dichiarazione di Don Luigi Ciotti, presidente di Libra e del gruppo Abele, che fa parte del nostro comitato per lice, per la raccolta di firme a livello europeo che Don Ciotti dice la guerra non si fa solo con le armi e quella che hanno scatenato queste istituzioni è una guerra che produrrà anche lei tanti e tanti morti. Si sono rifiutati perfino di discutere la possibilità di appoggiare la moratoria temporanea per tre anni dei brevetti sui vaccini proposta da India, Sudafrica, con supporto di oltre 100 paesi. Non è stata nemmeno presa in considerazione. Ancora una volta parlano di donazioni, di sostituire al diritto e alla giustizia l'elemosina e la carità. Non è giusto, non è giusto come principio non è quanto previsto dalla dichiarazione dei diritti universali, non è quanto previsto dalla dichiarazione dei diritti economici e sociali e tantomeno quanto è inserito nella carta fondativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non solo, non è giusto, è ridicolo e non credibile questo rifarsi alle donazioni e agli atti di volontà. Poche ore prima che comunicassero questa decisione c'era stato un intervento del rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha detto che il 75% dei vaccini prodotti al mondo sono stati finora accaparrati unicamente da 10 paesi. Tra questi 10 paesi sono italiani, quindi è bene che lo dica, c'è anche il nostro paese. E in Africa si arriva al 2% delle persone vaccinate. Ma c'è anche un altro aspetto. Non so chi di voi ha eh, potuto documentarsi in questi giorni per vedere cosa accade in Israele. In Israele stanno discutendo della necessità della quarta dose, neanche della terza che già stanno facendo, di una quarta dose. Allora qual è lo schema che emerge? È molto semplice. Da una parte... Il sud del mondo, abbandonato a se stesso, con milioni e milioni di potenziali morti, e dall'altra parte l'emisfero nord occidentale dei paesi più ricchi, costretto periodicamente ogni sei mesi, ogni nove mesi, ogni anno, bisognerà stabilirlo, ad acquistare centinaia di migliaia di milioni di dosi da big pharma a prezzi sempre maggiormente elevati con il risultato quindi oltretutto di gravi conseguenze economiche su, su economie che sono già in crisi. Oltre al fatto che è evidente, ma questo lo ripetiamo in continuazione, che se non arrivano i vaccini in tutti gli angoli del mondo, il virus si diffonderà, si svilupperanno nuove varianti maggiormente aggressive che arriveranno anche da noi e non è detto che noi saremo in grado di avere dei vaccini in grado di di contrastarlo. Lascio a Paolo la traduzione e poi riprendi. Non penso che... Ah, non la facciamo noi la traduzione? No, no però soltanto... Per va bene, vedere, va non... Ora allora vado avanti velocemente. Scusate. Allora, questo è lo scenario che abbiamo di fronte in questo momento. Aggiungo che da parte delle grandi multinazionali produttrici di vaccini, L'obiettivo è chiarissimo, non è l'eradicazione del virus, è trasformare la pandemia in endemia, obbligando i paesi ricchi a ricomprare periodicamente nuovi vaccini. E qui oltretutto anche da un punto di vista sanitario la confusione è tremenda. La terza, la quarta dose sarà fatta verso quale variante del virus? Oggi ci occupiamo del Delta ma domani arriverà la Y, la Lambda, e via dicendo, cioè varianti che già stanno girando. E allora bisognerà che le industrie producano altri vaccini, aggiornati, ce la faranno, non ce la faranno. Avremo una parte della popolazione con un vaccino per una variante, un'altra con un altro, in un caos assolutamente totale. E non solo, tutta la macchina economica è stata rivolta verso l'acquisto unicamente dei vaccini a mRNA. Perché? Perché sono in itinere da anni delle ricerche per applicare questa tecnologia, qui Riccardo parlava di scienza quindi andiamo oltre i vaccini, per applicare questa tecnologia al futuro della medicina in tutto il campo farmaceutico. E quindi la pandemia è un'occasione unica per le grandi aziende per verificare la flessibilità di questa tecnologia e la possibilità per questa tecnologia di occupare l'insieme dello spazio delle terapie della medicina. Ecco il motivo per cui non si prende in considerazione lo Sputnik. Ecco il motivo per cui non viene riconosciuto in Europa il vaccino cubano. Quindi abbiamo persone che rientrano dopo essere state a Cuba, aver fatto il vaccino, e qui risultano non vaccinate, in una situazione di limbo perché non sanno neanche se devono essere rivaccinate con il rischio di una risposta immunitaria troppo forte e via dicendo. Ma tutto per una questione specifica di mercato. A questo si aggiunge, oltre alle eh, bugie raccontate dal potere politico, la totale sudditanza della stragrande maggioranza del mondo mediatico e del mondo scientifico a questa ipotesi. Allora io credo veramente che il ruolo dei movimenti sociali, il ruolo delle associazioni che si occupano di salute, il ruolo delle forze politiche di sinistra, che si vogliono battere contro questa forma esasperata, oltretutto di neoliberismo, sia un ruolo fondamentale. E come però noi abbiamo detto a Genova, non abbiamo di fronte un tempo infinito. Abbiamo davanti a noi un tempo estremamente limitato e dobbiamo far vivere nella quotidianità lo slogan che abbiamo lanciato a luglio, tornando a Genova, dopo vent'anni, voi la malattia, voi 8,5% del mondo che possedete l'85%, l'86% della ricchezza e la malattia e noi la cura, l'unica cura possibile. Condivido quanto diceva Riccardo e cioè che questa sfida che stiamo vivendo in questi giorni è qualcosa che va oltre la pandemia, che va oltre i vaccini e che va anche oltre la medicina, perché in discussione c'è proprio il ruolo della scienza e il rapporto tra la scienza e il mondo politico e il mondo della comunicazione. Per questo io credo che i momenti, quello che stiamo vivendo noi oggi, siano veramente, estremamente importanti. Certamente però devono trasformarsi in mobilitazione e io colgo l'occasione per dire che, come abbiamo deciso luglio, anche su questi temi saranno anche questi temi saranno al centro della grande mobilitazione che ci sarà in Italia possibilmente a Roma con una grande manifestazione proprio alla fine del mese di ottobre grazie Vittorio eh, hai ricordato Genova, hai ricordato anche i movimenti che, che in quegli anni già denunciavano eh, quello che sarebbe accaduto e noi oggi siamo dentro questa pandemia proprio per la mancanza di una mobilitazione a livello globale, soprattutto purtroppo, ahimè anche nel nostro paese, che abbia avuto la capacità di contrapporsi alla fase non soltanto della pandemia, ma già prima della pandemia. Per fortuna nel Parlamento europeo abbiamo delle presenze che parlano italiano e quindi chiedo a Mark che ormai abbiamo adottato come nostro, come nostro parlamentare al Parlamento europeo di raccontare un po' anche il suo punto di vista, quello che sta facendo, le battaglie che stiamo facendo insieme nel Parlamento e fuori dal Parlamento. Mark, a te la parola. Grazie, grazie, spero il suono sia, sia buono, mi sentite bene, se tutto ok, grazie. Allora innanzitutto ovviamente grazie per l'invito, grazie per eh, anche l'organizzazione di questi eventi, cioè quello di oggi e quello di ieri, ehm, che, che sono ovviamente importanti. Cioè, mh, penso che Vittorio, sia Vittoria sia Manu, abbiano spiegato diciamo, in modo molto, molto chiaro perché questa, per esempio, sospensione dei brevetti sia assolutamente fondamentale, fondamentale non solo per un motivo di giustizia, eh, ma anche fondamentale per un, un motivo semplicemente di, eh, come dire, di, di salute pubblica, eh, nel senso se vogliamo sconfiggere la pandemia, se vogliamo sconfiggere il virus e le varianti, allora, eh, e lì si tratta ovviamente di salvare vite, ci serve eh, la sospensione dei brevetti e diciamocelo il trasferimento tecnologico cioè eh, la condivisione delle tecnologie utili contro il covid eh, con eh, il resto del mondo um, ma allora mh, ci viene secondo me um, da chiedere mh, perché abbiamo fatto tutta questa battaglia la stiamo ancora facendo um, perché non si fa cioè c'è un, un una coalizione se si può chiamare così uh, che va dall'organizzazione mondiale della salute uh, al sudafrica uh, da una buona parte diciamo dei presidenti um, ma anche di attivisti per la salute insomma c'è um, c'è un un accordo non lo voglio chiamare, però comunque una, una convinzione abbastanza diffusa e eh, che, che la sospensione o, eh, o la leva dei brevetti sia eh, assolutamente non solo necessaria ma anche urgente. E ci viene da chiederci, ma allora perché non si fa? Perché noi abbiamo visto in Parlamento, effettivamente siamo riusciti a far passare questa risoluzione, eh, però sappiamo, abbiamo capito che la Commissione europea... Ehm, difende eh, nei, nei corridoi il fatto che questo voto in realtà eh, non ci sia stato, cioè incoraggia altre istituzioni a, eh, ad ignorare il risultato di questo voto, dicendo no ma ci sarà stato un errore, no ma quell'emendamento è passato con uno o due voti eccetera e quindi praticamente la Commissione Europea sta eh, ignorando il voto del, del Parlamento, ma perché? semplicemente secondo me ed è una realtà che dobbiamo uh, capire benissimo che c'è qui in Europa a livello dell'Unione Europea ma anche a livello nazionale lo dico sempre anche a livello dei governi e dei partiti tradizionali c'è questa come dire, questo, questo fatto che si ascoltano non solo e non magari in primo luogo le lobby uh, il lobby farmaceutico che sia uh, farmindustria che sia qualcun altro ma eh, in modo generico che ci sia proprio un legame organico fra il potere politico e il potere se vogliamo economico o delle multinazionali adesso come, come lo vogliamo chiamare quello a livello europeo si vede in modo molto chiaro, cioè si vede come eh, la costruzione europea è stata sviluppata, pensata anche eh, da eh, quello che chiamano la tavola rotonda degli industriali europei eh, che hanno dato un certo format a questa a questa costruzione europea e vediamo che mh, a livello europeo il neoliberismo praticamente la forma eh, o l'incarnazione del neoliberismo è stata la sottomissione totale dello stato al capitale um, e vediamo che quindi tutto il dibattito politico, tutto, tutti i testi, le leggi europee, eccetera, che vengono approvate, vengono praticamente fatte con uno scopo eh, non unico, però uno scopo prioritario di eh, servire prima ehm, quello che si chiama qui comunemente la competitività delle grandi imprese, però che praticamente sono i profitti e eh, i dividendi per le azionisti. No? Um, Lì ci sono degli esempi molto concreti dove per esempio per il clima prendiamo, si possono prendere solo le misure che, non, ehm, che possono anche essere utili per il clima, ma che non possano toccare in nessun modo i profitti delle grandi imprese o la competitività delle grandi imprese. E per esempio in quel caso lì non andiamo a condividere neanche la tecnologia, eh, le tecnologie verdi col resto del mondo, il che potrebbe avere un senso, perché uno direbbe abbiamo una bella tecnologia eh, verde che, che ci aiuta a... A lottare contro il cambiamento climatico, lo condividiamo con il mondo intero così facciamo abbassare uh, le emissioni ovunque nel mondo. Non lo faremo, cioè, non lo faremo. io ovviamente sarei favorevole. Però uh, l'Unione Europea non lo fa perché vuole proteggere le proprie uh, multinazionali e il dominio, diciamo, mondiale delle aziende europee. Ora mh, abbiamo la stessa cosa, per esempio, a livello delle, delle emissioni, no? Cioè. Quando uno c'è l'urgenza, l'emergenza climatica, eh, cosa si dovrebbe fare? Imporre alle multinazionali europee di ridurre eh, le emissioni. Ma è chiaro che lì eh, si impone qualcosa, si imporrebbe qualcosa alla, alle multinazionali e quindi preferiamo o preferiscono piuttosto. Um, Organizzare questo mercato uh, il mercato del carbonio come si dice no dove si vendono si comprano o si danno gratis uh, diritti di, di inquinare e quindi uh, siccome uh, c'è questa linea rossa c'è questo questo limite um, allora l'Unione Europea deve ridurre le ambizioni che ha a livello uh, del, uh, del clima, cioè piuttosto che andare verso il 65% dell'accordo di Parigi per salvare il clima, per bloccare il cambiamento climatico, si, si visa adesso a una... Um, una riduzione del 52-53% delle emissioni per il 2030. Cioè è terribile, praticamente stiamo sacrificando in modo molto, molto letterale ehm, il clima su um, l'altare del, del profitto dicendo non possiamo toccare i profitti e quindi dobbiamo limitare le nostre ambizioni in, mater in materia climatica. La stessa cosa capita uh, effettivamente per, uh, con i vaccini, cioè il, il bisogno del vaccino per tutti è chiaro, però per garantirlo adesso servirebbe eh, limitare i profitti o bloccare i profitti delle grandi aziende farmaceutiche il che non lo vogliono fare. E quindi questa contraddizione profitto, ehm, chiamiamolo interesse pubblico, chiamiamolo ehm, bene comune, è, è, è assolutamente chiaro. C'è cioè, questa contraddizione nella quale la Commissione europea, ma anche i governi europei stanno dalla parte sbagliata. La domanda è questa era la, la, la constatazione, se vogliamo no? come cambiarlo cioè, è molto chiaro che non è una risoluzione io all'epoca della campagna elettorale si diceva sempre non è con un emendamento che si cambiano le cose adesso dobbiamo eh, oggettivamente constatare che non è neanche con una risoluzione al Parlamento Europeo che si cambiano le cose e quindi si possono cambiare soltanto con la mobilitazione, cioè eh, praticamente c'è questo potere loro e davanti a quel potere loro noi bisogna organizzare un contropotere. Eh, quel contropotere significa che coinvolgiamo la gente, che parliamo alla gente con la gente e che eh, riusciamo a mobilitare eh, la gente e ad organizzarla per effettivamente arrivare lì a, ehm, come dire, a, a costruire in modo or cioè, organizzato. Un, um, un contropotere che possa imporre il cambiamento del, di, di cui abbiamo bisogno e io dico imporre perché non è che ce lo daranno cioè, lo, lo vediamo lo cioè, l'abbiamo chiesto anche in modo cioè inizialmente un anno e mezzo fa io l'ho chiesto in modo molto cortese eh. però um, se non lottiamo e non lottiamo non noi cioè, nel senso qui in parlamento facciamo i discorsi, i testi che servono, però se non riusciamo a coinvolgere, a mobilitare la gente che ci sta, che ha gli interessi, che sia per il clima, che sia per uh, il vaccino, che sia per un altro tema, cioè perderemo. E quindi la, la, la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre è che qualsiasi iniziativa che prendiamo, o che dovrebbe essere al centro di qualsiasi iniziativa che prendiamo, dovrebbe essere come garantire il, la mobilitazione più ampia possibile come aprire questa bolla europea e um, sbilanciare, disequilibrare in qualche modo il, um, come dire, le certezze che ci stanno qui e quello si fa con una mobilitazione, certo a livello europeo, quindi l'iniziativa dei cittadini europei con le firme può aiutare, perché certo quando uno uh, raccoglie le firme c'è chiaramente un, uh, un impatto, però la pressione va fatta sia a livello europeo sia a livello eh, nazionale, perché lo vediamo, cioè, ci sono tre entità e finisco su questo, tre istituzioni europee, una al Parlamento europeo e lì va fatta una pressione a livello europeo lottando insieme. C'è il Consiglio dove ci sono gli stati membri, i governi e quindi va fatta una lotta a livello nazionale per mettere eh, sotto pressione i governi e poi c'è la Commissione europea che ascolta sia il Consiglio sia... Ehm, in qualche modo dovrebbe ascoltare diciamo la gente, quindi mobilitandoci, organizzandoci possiamo cambiare le cose, però è molto importante che questo non lo, non lo, cioè, non lo dico come slogan, cioè perché significa cambiare a tanti livelli il nostro modo di fare, significa andare dalla gente, con la gente e mobilitarci su temi concreti. Uh, e lì voglio, voglio magari aggiungere un, un, un ultimo argomento che mi sembra importante, che um, ancora, cioè è, è più diciamo, europeo, però non solo, riguarda il prezzo e il costo del vaccino perché eh, Pfizer ha già deciso di aumentare il prezzo, sappiamo da eh, soffiate dagli Stati Uniti che vorrebbero negli Stati Uniti arrivare a 150-175 dollari la dose e quindi eh, stanno a organizzare pure una rapina della nostra sicurezza sociale, cioè dai fondi pubblici che già abbiamo dato per la ricerca e lo sviluppo, adesso ovviamente eh, ci sono fondi pubblici per ehm, l'acquisto di questi vaccini. E quindi stiamo in una situazione dove sia a livello della salute, sia a livello della giustizia, dell'internazionalismo, ma anche a livello della sicurezza sociale, dei fondi, dei, dei, dei, del nostro benessere cioè in, in Europa, anche nei, nei, nei, nei paesi membri dell'Unione Europea, è nel nostro interesse. Uh, lottare, lottare tutti insieme e poi il, il ruolo che possiamo svolgere noi, che possiamo che dobbiamo svolgere noi, è quello di dire ecco, andiamo verso la gente, la coinvolgiamo lottiamo e imponiamo questo contropotere uh, al, al, al più presto possibile ecco, vi, vi lascio qui, la, vi ringrazio ancora una volta, spero di di, di... Lo so che parlo italiano, però purtroppo rimango sempre, cioè non, non, non è la mia prima lingua, quindi qualcosa avrò sbagliato, mi, mi, mi, mi scuserete. E vi ringrazio e vi, vi auguro ovviamente il miglior successo con, con l'evento e uh, ed il resto della, della serata. Grazie mille. Grazie, grazie a te, Mark. Il tuo italiano è perfetto, e hai ricordato anche la campagna dell'ICE. Ricordo anche per chi ci ascolta. Di la possibilità di sottoscrivere anche telematicamente via web andando sulla pagina eh, della raccolta film no profit on pandemic punto eu degli italiani slash it e la battaglia che facciamo eh, e la mobilitazione che adesso mark eh, sottolineava è una mobilitazione nazionale europea ma Forse anche eh, globale. Eh, abbiamo l'occasione appunto di parlare anche con eh, persone che vengono dal di là dell'oceano. Do subito la parola a Armando De Negri, che eh, è epidemiologo e rappresenta anche il forum a salute nel, nel Forum Sociale Mondiale, quindi eh, a lui insomma la il compito poi di ragionare su questa capacità di costruire appunto un'agenda alternativa ma anche una capacità di eh, battaglia a livello globale contro eh, questa egemonia eh, culturale che come ci ricordava Riccardo impone eh, un, una, un certo tipo di scienza come soluzione eh, di tutti i mali mentre invece è proprio quel tipo di scienza che ricrea e su questo magari se vuoi puoi intervenire Armando De Negri Thank you very much uh, my, my Italian is not uh, fluid enough to talk in Italian so Excuse me, I try to explain the, uh, some of the main concerns we are dealing through this pandemic times and uh, as part of the world social forum on health and social security part of the agora of the inhabitants of mankind and, um, and the earth and uh, at the same time as um, a mandate holder at, uh, in, in this expert mechanism on right to development at the u.n human rights council i'd like to to combine some aspects of the the, the human right to health with the human right to social protections and the right to development. No? And uh, using those reference, I would like to express that, uh, well, it's not a surprise that the, all the structures that are organized around the capital interest are not answering to the real challenge of those uh, aspects of the pandemics, especially in terms of the, the equality that must be uh, achieved in order to make uh, vaccination and access to many other goods, something universal that could be uh, fair uh, with fair uh, access no, to all uh, countries and populations. And um, I must say that it's, it's not a surprise, yes. Uh, if, uh, if you allow me to Translate some words. Okay. No, Armando prima di tutto non l'ho detto, ma lui è eh, brasiliano, cioè vive in Brasile, ma era molto colpita anche dal COVID. E diciamo, gli aspetti cu su cui voleva eh, focalizzarsi sono appunto quelli del perché questo rapporto tra eh, diritti umani e eh, sviluppo economico è così contra contraddittorio. E in effetti se guardiamo alle strutture di supporto all'economia, a come viene eh, organizzato il sistema economico, questo è sempre e quasi sempre a contrasto con eh, la capacità poi di eh, avere una giustizia sociale, una giustizia e in rispetto dei diritti umani e questo è a livello globale. prego Arnold. Yes, thank you. So, uh, it's not a surprise that all those organizations, uh, the WTO, no, the, the World Trade Organization or the, all the, the other institutions around the Bretton Woods system, they are not uh, interested, no, to solve the inequalities we face in this uh, ongoing process of the pandemic. But uh, what they are doing is to uh, assure the interest of their financial capital in this process. So it's very uh, illustrative, the fact that in the last, uh, the last month of April, the, the big pharma uh, communicate their own uh, actionists, you know, the, the, the stocks owners, that they will define the moment when this pandemic will become an endemy, no? will be endemics. And uh, why this definition is so important for the big pharma is because, as it was mentioned by Vittorio, that uh, the, the real uh, profit will come in the next steps of this pandemic. Uh, they are promising that next year the price of the vaccines will increase. No? They are promising bigger no, profits because the translation from pandemics to endemics will means that we have a third, a fourth, a fifth, a sixth vaccination waves in order to assure that the level of immunity uh, could be uh, maintained. It. And uh, the different different uh, variants of the virus will be effective, uh, effectively uh, um treated so, or avoided so it means that uh we are talking about uh a very structured interest of the big pharma in order to transform this situation in a new stage of profit no In know and a new stage of dependency that means that uh, there is no interest in the wave of the intellectual property uh rights There is no real interest in transfer technology to make possible to have a wider number of countries able to produce vaccines uh, beyond the control of transnational. No? And it explains why there is a real war, no? is a vaccines war among uh, actors as China or Russia that try to, to, to have their own uh, diplomatic. Uh, uh policy in terms of the vaccine so we are dealing with this complexity of interest but the hegemony of the financial capital is kept na no? now. Roberto yes yes appunto ci dice Armando che proprio sono queste organizzazioni internazionali del commercio come come tutte quelle che fanno capo a queste organizzazioni internazionali che servono eh, semplicemente a garantire eh, gli interessi diciamo delle big pharma piuttosto che a, a, a curare a dare eh, piena soddisfazione della salute pubblica e lo fanno adesso con una battaglia di spostare da, da pandemia a endemia eh, la fase diciamo, del, della malattia globale questo consentirà nei prossimi, nel prossimo futuro appunto di avere la quarta o la quinta dose di vaccino e quindi di lavorare più per eh, a continuare a, a, a avere questi enormi profitti da parte delle grandi compagnie farmaceutiche usando eh, e continuando a mantenere questo stato di eh, brevetti, quindi di proprietà intellettuale e tecnologica senza allora. consentire... Questo trasferimento di... Qui, qui. Qui, qui. Qui, qui, qui. Qui, qui. Qui, qui, qui. Qui, qui, qui. Qui, qui. Qui, qui, qui. Qui, qui. Qui, Quindi questa eh, si sta trasformando in una guerra anche geopolitica con Cina, con Russia, con i propri eh, strumenti, con i propri vaccini che diventano armi eh, di politica estera armando so for the the global south what we are living in face of that is that uh, uh, it's clear now and more clear than ever that uh, there is a very huge asymmetrics in terms of capacity to protect our populations you no know? not only because most of our scientific capacities were eroded by the privatization on no? the transnationalization of many of our capacities. But at the same time, and this is really incredible, uh, the maintenance of austerity policies, uh, despite the crisis, no? not only the sanitary crisis of the pandemics, but uh, the accumulated <laughs> crisis that we have been facing the last years. Uh, it is very clear that those, That syndemic, I mean, the combination of many crises and fragilities of our populations are now exploited by a new offensive of the financial capital. It is very much uh, represented by the fact that from this year, 2001 to 2002, uh, 159 countries are reinforcing or adopting austerity policies, no? in the same moment we are facing this enormous fragility of populations in face of the pandemics but in face of all other crises that we accumulated including the persistent economic crisis we are now in face of the fact that austerity policies are reinforced no what means that our public capacity to invest in science to invest in our own health and social protection systems is reduced because, because the, the architecture of the debt, the international debt was reinforced, was much more restrictive. And the exchange of debts is very much increasing the dependency of the countries as well. That's why it's necessary to have a very clear target in our action, the political action, to attack the structure, the architecture of the financial capital interest Because if we don't change that, all the other related aspects, including the monopoly and the oligopoly of the pharmaceutical <laughs> big enterprise will be reinforced because it is reinforced through the power of expansion and the power of political incidents of the financial capital. So the, the degree of sovereignty of our countries to face the pandemics and beyond that is very much reduced. And in this sense is natural that the, the global policy becomes very conservative because it's uh, related with this absence of freedom degrees and countries to adopt their own strategies uh, due to the profound no dependency of capital uh, mechanisms in terms of debts uh, loans, and etc. cetera Armando, riguardo diciamo, a quello che è il Global South, cioè il sud del mondo, eh, c'è una evidente asimmetria eh, di quanto eh, stiamo vivendo. Da una parte la crisi appunto, che economica e dall'altra il mantenimento di politiche di austerità che vengono addirittura in certi casi implementate, rendendo eh, ancora più debole il sistema pubblico e quindi la capacità di avere una risposta adeguata e, e, e, e al contrario eh, un'offensiva del, del potere economico e finanziario che impone ancora una volta politiche di austerità che impoveriscono i paesi. E questo significa assolutamente politiche di austerità che vengono implementati in rendendo eh, Piccoletta ecco, che aveva il microfono aperto, eh, no, che, che appunto eh, impediscono eh, al potere pubblico di avere una risposta adeguata e che quindi da qui ne deriva la necessità di un attacco frontale, non eh, soltanto a livello, diciamo, di medico, di, di, di costruzione, diciamo, della sanità, ma eh, una disarticolazione di quella che è l'architettura generale eh, che il potere finanziario, economico e finanziario impone a livello globale e la capacità di costruire una propria strategia è, è, è, è, è, si poggia proprio sulla capacità di reazione eh, rispetto a queste politiche di austerità. So in this sense, uh, it's very important that this agenda that was initially presented by Petrella, giving us a kind of a uh, wellness, no? I mean, the, the whole picture of uh, the different dimensions of our challenge could be understood as an integrated political agenda. Because by one hand, we need to be very clear about uh, the need of a new economic order, no? Uh, a new international economic order that's why i have been more and more closer to this debate of the right to development no uh, uh, development that we need to define what what it means in terms of development because definitively is not a matter of economical economic growth uh, isolated is not a matter of a new liberal policies for growth is something that could be and must be related with the sovereignty of our countries to uh, develop their own capacities of knowledge, no? It's very significant, this debate about the cognitive capitalism. So the, the way we, capitalism controlling the production and the benefits of knowledge are controlling our wildlife, especially in this uh, digital era. And uh, the needs that we have to establish a very clear global um, strategy where the, the common goods could no, be uh, a symbol of a new international order. And uh, of course, we are far away from that, no? And uh, we cannot uh, make an illusion about uh, the, the G7, G20, whatever, because they are definitely linked with the capital interest. But even in the multilateral system, we face a very negative correlation of powers, no? and uh, is necessary to reinforce our struggle on those spaces. I refer specifically to the fact that we have in the Human Rights Council now uh, struggle to adopt a treaty on right to development and a treaty on the relation of human rights with the transnational uh, activities, you no know, enterprise activities, where most of the problems that we are facing now in the pandemics are subjects of concern and uh, subjects of a deep and uh, important struggle among the interests of the global south and the north no Roberto yes yeah, eh, in questo senso germando eh, appunto l'agenda che ci offre eh, riccardo petrella che ci ha eh, prima annunciato è una cosa molto importante e ci fa comprendere come ci sia una chiave di lettura eh, generale che vada eh, perseguita eh, a partire appunto dal concetto di sviluppo cioè che cosa vuol dire qualcosa che, eh, che non sia soltanto tecnologico e che non guardi soltanto ai profitti e questo può avvenire anche a difesa di eh, una nostra sovranità la sovranità dei paesi e dei popoli Rispetto appunto alla gestione, eh, al modo, al ruolo in, con cui il capitale mondiale governa i e, e processi. E, e qui serve una mobilitazione che sia una mobilitazione globale, siamo eh, certi non ci aspettiamo niente dai, dai G20 o dai G8, ma neanche dai, diciamo dai rapporti bilaterali tra gli Stati, tra Europa e Sud America o, o tra diversi paesi e soltanto eh, siamo ancora diciamo ai primi passi e sicuramente non abbiamo i rapporti di forza necessari ma lì, la cosa che, su cui dobbiamo lavorare è, è appunto costruire una mobilitazione globale I would like to finish saying that uh, there are some substantial bioethical questions and concepts that are important for us in this moment. First of all, we are observing that there is an increasing organization of the victims, the victims of the pandemics in the countries now here in brazil we have at least three or four important national organizations that are uh, in order to face no, the impacts the unfair impacts of the pandemics due to the lack of uh, an anticipatory governance of the brazilian government to protect population to do the due to the maintenance of uh, austerity policies, despite the, cri the multiple crisis uh, that we are suffering. And at the same time, we can see that the future of those organization of victims, people affected by the pandemics, making this uh, uh, political uh, point, no, for our future debates is very important. And it correspond to the, the bioethical principle of uh, epistemic, uh justice uh based on two components one the testimony um justice what means to be able to listen the people know to listen the needs of the people the affected people in that and by other hand the need of hermeneutic justice in the sense that we have a big divide in terms of the information about what is substantial what are the real reasons because we are not able to go through uh, the vaccines as a mankind uh, right, no? Or the, the, the fact that uh, uh, during the pandemic, we are increasing the privatization of common goods as water, no? And uh, other uh, goods. So the, the, the lack of uh, epistemic justice based on the, the injustice of testimonies and uh, the hermeneutic injustice is something very substantial is a bioethical principle that is very linked with this expressions of the cognitive capitalism and by other hand we need to go through the roots of the international law no the international law is a colonial law I mean reflects the limitations of the autonomous expressions of the, the global south uh in a very heavy heritage uh, of the colonial times and this new colonialism and imperialism is very present no, in our international relationships so in order to go through those uh, law roots we need to engage a very uh, critical approach to international law identifying not only victims and the responsibles but uh, identifying the benefited subjects of them and there we will find the transnational capital and the financial capital those are the benefited by the crisis because the excessive the increasing and extraordinary accumulation of richness asymmetric accumulation it's a it's a It's a game of mutualism in the sense that we concentrate richness and wealthy and at the same time we produce more poverty and social exclusion. So there, there is the roots of the real international law. We need to change that. It, maybe you, we can see that as a utopia like now, but I think that our ethical duty right now is to transform this utopia in an utopia, no, something that we can claim here and now in order to transform the perspectives of our times. So it's a, it's a big task. And I, I'd like to thank you very much for this opportunity, for the very creative work that Petrella has been leading you now in the Agora, in where I'm very glad to be part of that. And uh, I, I think we need to, to claim for what is necessary to claim for the impossible in these times in order to make our life better. Thank you. Grazie. Eh, Armando chiude il suo intervento raccontando un po' quella che è l'esperienza anche del Brasile, cioè dove ci sono appunto una, un attacco diciamo che eh, alle popolazioni indigene, soprattutto rispetto a quello che è successo con la pandemia, ma ci sono anche movimenti e associazioni che aiutano eh, le persone in difficoltà. E questo, eh, diciamo, eh, sistemica ingiustizia e quindi bisogna ritornare un po' a ascoltare quello che sono i bisogni e le necessità delle persone ma anche capire quali sono eh, le risposte eh, da dare alle persone quindi costruire una, una nuova giustizia fondata sulla bioetica e, e costruire dei percorsi di eh, legge internazionale che partono dalla critica dell'esistente cioè le leggi internazionali da oggi sono eh, il frutto del colonialismo, sono la prosecuzione di un colonialismo, di un imperialismo che ancora oggi affliggono i paesi più poveri. E quindi siamo, eh, dobbiamo costruire percorsi istituzionali che indicano appunto quali sono i colpevoli, quelli che si arricchiscono eh, in queste condizioni, e invece provare a trasformare eh, l'utopia. E in, eh, nel possibile e quindi grazie uh, a Riccardo Pedrella, alla gora degli, degli abitanti della terra e di cui uh, anche Armando è parte perché offre l'opportunità di eh, lavorare insieme e, e grazie dell'opportunità di incontrarci ancora in queste occasioni per costruire insieme la speranza del futuro. E grazie ancora Armando e Do subito la parola anche a Paolo eh, Ferrero, eh, che ci è stato di grande aiuto anche sull'aspetto tecnico, traducendo. Ma non adesso, eh, un, un breve eh, messaggio anche da parte sua. Paolo. Sì. Eh, ciao a tutti e a tutte. Intervengo come vicepresidente del partito della sinistra europea. E intanto per sottolineare come sia importante la proposta che Riccardo Petrella ha avanzato all'inizio di questo incontro. Eh, il tema della conoscenza è oggi il tema fondamentale, eh, non solo perché il potere viaggia oggi sulla conoscenza. Un tempo qualcuno diceva che il potere eh, viaggia sulla canna del fucile, Oggi il potere viaggia sulla conoscenza, che è anche in grado di produrre dei fucili e delle bombe più importanti di altri, più forti di altri, o di produrre dei farmaci più forti di altri. Quindi la conoscenza è un punto decisivo dell'attuale situazione del mondo. E la cosa drammatica a cui assistiamo oggi è la deprivazione della conoscenza. Voi pensate alla vicenda del Covid di cui stiamo parlando. Abbiamo da un lato chi, diciamo così, invoca gli sciamani, mettiamola così, ma dall'altra c'è un'accettazione a critica delle motivazioni dei banchieri come se quelli fossero la vera scienza. Per cui il conflitto che avviene in ogni bar del nostro paese, tra coloro che difendono la scienza e coloro che invece dicono che è tutto un magna magna, è in realtà un conflitto in cui il popolo, e viene deprivato dalla possibilità di, di, conoscere, di conoscere, di sapere, di controllare. Questo accade a livello italiano, ma a livello, a livello più generale. Allora a me pare che questo qui è il punto che pone Petrella, cioè la ne... visto che le classi dominanti ci stanno portando in un disastro, di cui il Covid è un, un emblema, e il modo in cui si affronta il Covid con i brevetti, che fanno i soldi del multinazionale, le cose che diceva Agnoletto, e la ciliegina sulla torta di questo disastro, c'è bisogno da parte delle, de, del mondo, dell'umanità, di riappropriarsi eh, della conoscenza e di non lasciarla nelle mani eh, di chi ha il potere. Perché questo connubio, conoscenza-potere, è devastante eh, per la distruzione non solo delle condizioni di vita delle, delle classi subalterne, ma è devastante per la possibilità di costruire un'alternativa. Senza sapere, senza conoscenza, non è possibile costruire un'alternativa. Non c'è santo che tenga. Allora, in questo senso, secondo me, la cosa che diceva Riccardo è fondamentale. Noi dobbiamo non solo limitarci alla sacrosanta opposizione, noi dobbiamo costruire una nostra agenda che non insegua semplicemente le kermesse teatrali eh, dei potenti, come il G20 di oggi, che non ha risolto nessun problema, perché gli africani continueranno a non essere vaccinati, i poveracci continueranno a non essere vaccinati e noi continueremo a litigare in Italia se va fatto il terzo vaccino e poi il quarto. Una cosa senza senso. Visto che per l'appunto l'immunità di gregge in un paese solo non esiste, non esiste, è una follia demente eh, che fa finta di, di non vedere la realtà. Quindi, importante questo, è importante riuscire a passare, eh, diciamo così, a, a tenere insieme l'opposizione e la proposta, e nella proposta il tema della conoscenza, della riacquisizione della conoscenza è un punto decisivo. Per questo, mi permetto da dire, noi dobbiamo proseguire la battaglia che abbiamo iniziato mesi addietro eh, sulla questione di togliere i brevetti ai vaccini, ma penso che oggi sia venuto il, il tempo di dire che noi questa battaglia la dobbiamo accompagnare ad una proposta più generale, e cioè Visto che i vaccini che ci sono non riescono a stare dietro eh, a tutte le varianti, eh, bisognerà proseguire la ricerca. Noi avanziamo una proposta, che questa ricerca invece che essere fatta multinazionale per multinazionale, uno contro l'altro armati per portare a casa profitti, si rilanci quest'idea di aprire una ricerca cooperativa nel mondo della scienza per trovare il vaccino più efficace possibile, che questo sia dall'inizio fuori dai brevetti e che questa sia la risposta oggi dell'umanità al tema della pandemia su questo versante. E quindi penso che noi mentre facciamo la sacrosanta battaglia per togliere i brevetti dobbiamo porre il problema a tutti gli scienziati, a tutto quel sapere che c'è in giro per il mondo di come diavolo si apre un percorso di ricerca che non sia già intrappolato all'inizio eh, dentro la gabbia delle multinazionali perché questo è il nodo e allora forse eh, noi vent'anni fa facevamo Genova e parlavamo il social forum forse oggi il social forum che va a fare è un, un social forum della conoscenza che metta direttamente in campo i saperi sociali anche su questa vicenda del vaccino cioè dobbiamo essere capaci credo oggi non solo a contestare le scelte dei potenti ma anche a trovare dei percorsi che permettano di mettere in pista un percorso alternativo perché il sapere ha un vantaggio che è vero che può essere concentrato ma è anche vero che è diffuso e oggi una ricchezza di questa umanità e che c'è molto sapere in giro. Il problema è di riuscire ad organizzarlo al di fuori della logica del profitto. Questo a me sembra dovrebbe essere il segnale il giorno in cui il G20 si chiude con un nulla di fatto, un nulla di fatto, che noi non solo ci battiamo per superare i brevetti sui vaccini, ma ci poniamo il problema di vedere come è possibile. mettendo assieme queste conoscenze senza passare attraverso le multinazionali. Grazie a tutte e tutte e buona prosecuzione. Grazie, grazie Paolo, grazie anche per la proposta che la gesta europea promuoverà e credo insomma, che Transform Europa di cui sono parte è sicuramente interessata a mobilitarsi in questo senso e... Eh, ci scrive anche uh, dall'Africa, che ha un, una connessione molto limitata, e magari avremo l'opportunità di sentirlo in un altro momento. Eh, do adesso la parola a Nicoletta Pirotta, Ife Italia, e, e prego. Ok, intanto eh, come sempre ringrazio Roberto Morea, Riccardo Petrella e anche eh, Roberto Musacchio per l'invito che mi consente ovviamente di eh, mettere l'accento su alcune questioni che riguardano la salute, in particolare la salute delle donne che credo siano, che siano importanti. Però eh, prima di, di, di, di entrare nel merito de, de, degli, degli argomenti che toccherò, eh, volevo mh, cioè, ribadire un concetto che probabilmente non ha nulla di originale, ma che credo sia importante da, da, da sottolineare in questo momento. E cioè che la salute non è soltanto assenza di malattia. Eh, abbiamo assistito e stiamo assistendo ad un'estate che è stata gravida di eh, situazioni davvero pesanti. Abbiamo visto eh, padroni, uso ancora questo, questo termine perché credo che sia il caso oggi di fronte a alle cose che stanno avvenendo in particolare sul piano dei licenziamenti sia utile usare una parola antica ma ricca di significato come questa. Abbiamo visto padroni che addirittura ehm, eh, dicono che, che, eh, che vi saranno licenziamenti attraverso mail, come se appunto eh, i lavoratori e le lavoratrici non siano altro che numeri, Abbiamo visto eh, sconvolgimenti climatici, mh, i, i, i cambiamenti climatici che ormai, a prova di quelli che ancora non, non, non, non lo ritengono eh, possibile, hanno ricadute pesanti sulla vita delle persone, perché abbiamo visto anche in Italia insomma, un nord devastato da, dal, dalle inondazioni e da, e, da, e, e, e da veri e propri uragani, un sud devastato dal gran caldo, che ha determinato ovviamente anche una condizione di vita difficile per, eh, per le persone e abbiamo visto ultimamente con, eh, con il ritiro del della dell'USA del dalla dall'Afghanistan abbiamo visto tornare prepotentemente in gioco appunto una guerra una guerra che questa volta è giocata all'incontrario ma guerra comunque è a riprova del fatto che le questioni che riguardano il lavoro le questioni che riguardano l'ambiente la questione che riguardano la, la, la guerra hanno ricadute pesanti anche sulla salute delle persone che appunto è un insieme di tante cose non è soltanto assenza di malattia ma è anche appunto la, la, la possibilità di un benessere complessivo che tenga insieme gli aspetti economici, sociali ed anche psicologici e anche individuali. Quindi come dire il, il fatto che eh, ci si incontri e si ragioni su tutti questi aspetti su cui stiamo ragionando oggi credo che sia cosa buona e cosa buona anche perché sono molto d'accordo con quello che diceva eh, poco fa eh, Paolo Ferrero ma soprattutto quello che, eh, con cui ha aperto Riccardo Petrella cioè il ruolo della conoscenza. Io aggiungo anche il ruolo della conoscenza e la costruzione collettiva di pensiero critico perché credo che ce ne sia un gran bisogno. Cioè, Penso che dobbiamo assolutamente costruire una narrazione condivisa che sia alternativa a quella, a quella dominante, perché altrimenti diventa difficile anche costruire mobilitazione, diventa difficile anche costruire iniziativa se non vi è un orizzonte di senso alternativo che, ehm, come si può dire, che convinca, che, che, cioè che renda partecipi il maggior numero possibile di donne e di uomini. Ecco, queste sono due premesse, come dicevo, non particolarmente importanti. Eh, originali ma mh, come dire che credevo utili eh, in, in questo contesto. Io interverrò soprattutto come, come contenuti su due questioni. Una è la questione del welfare che ha molto a che vedere con la, con la salute perché anche attraverso la rete di servizi sociali ovviamente si costruisce benessere oppure malessere per, eh, per le persone. E allora mh, è, è, è utile ricordare che il modello di welfare con, cioè, col quale siamo entrati dentro questa pandemia della nel, quale ancora siamo nella quale ancora siamo tengo a, a, a sottolineare anche questo era un welfare sostanzialmente ormai eh, cioè diventato un welfare di mercato ricordo che su sollecitazione europea nel 2013 eh, la, la, la Cariplo, la Compagnia San Paolo, la, la Banca Prossima, le, le alleanze di cooperative hanno varato il manifesto per l'alleanza tra la finanza e le grandi reti di rappresentanza del terzo settore con l'obiettivo di creare un nuovo welfare, un nuovo welfare che ha accentuato in maniera parossistica i caratteri di mercato e di privatizzazione con società private che vendono sul mercato appunto del welfare, eh, cioè prodotti legati ai bisogni delle persone. Persone. penso per esempio alle case di riposo ma non solo, società private di supporto, per esempio i broker eh, assicurativi, che hanno fatto sì che tutto il terzo settore, quindi ehm, anche le cooperative, anche le associazioni di terzo settore, nella sostanza hanno dovuto adattarsi a questo, a, a, a questo nuovo modello di, di, eh, di welfare, dando vita a quello che si può chiamare un mutualismo di, di, di mercato. Ecco ci si aspettava che di fronte alla pandemia un simile modello di welfare ci si aspettava o perlomeno si aspettavano coloro i quali si dimenticavano di stare dentro un sistema capitalista che fa del profitto il cuore del, del, eh, del proprio interesse ecco mh, si è dimenticato appunto che eh, un sistema del genere non potesse assolutamente rispondere in maniera positiva ritornando a un welfare capace di rispondere davvero ai bisogni delle persone tanto che nel piano eh, nazionale di di ripresa e di resilienza di draghi non vi è parola di nessuna trasformazione di questo sistema benché arriveranno delle risorse tali per cui sarebbe possibile ipotizzare una modifica ma invece questa modifica non ci sarà eh, non siamo soltanto noi a dirlo, cioè quelli che vogliono abbattere il sistema capitalista, ma ho avuto l'opportunità, grazie a mia figlia che fa quel lavoro, di partecipare ad alcuni eh, seminari degli assistenti sociali e anche loro, proprio da, da professionisti, hanno messo in luce come questo piano eh, eh, le, le, le, come si può dire il, il recovery plan del governo Draghi non risolve affatto perché anche se mette a disposizione delle risorse poi non dice dove queste risorse devono andare per fare che cosa e soprattutto non chiarendo appunto quali sono i livelli essenziali eh, di assistenza che si vogliono, che si vogliono garantire e quindi come dire buttando, buttando, fumo, eh, buttando fumo negli occhi. Nel contempo, nel contempo nulla viene detto altresì sulla questione gravida di eh, inquietanti eh, ricadute della regionalizzazione dei sistemi eh, di welfare, perché questa regionalizzazione ha prodotto nei fatti una diseguaglianza che ormai è diventata insopportabile. Vi faccio solo un esempio. Eh, la, la, la media della del, della spesa sociale pro capite del nostro paese è di 124 euro. Ebbene, a Bolzano questa media sale a 540 euro, in Calabria scende a 22 euro. Ora capite bene che di fronte ad una eh, divaricazione così forte di, eh, di spesa sociale pro capite evidentemente vuol dire che ci sono intere regioni nel quale non viene più data nessun tipo di risposta ai bisogni, determinando Ovviamente anche sulla, sulla, sul, sul piano del welfare, una situazione che, è veramente, eh, cioè che, ha, eh, che ha ricadute veramente mh, forti. Tanto che la, le stesse organizzazioni degli, eh, degli assistenti sociali appunto eh, denuncia che si sta assistendo ad un impoverimento non solo economico, ma altresì psicologico, ma altresì individuale, ma altresì sociale, di dimensioni bibliche. Ecco, di fronte a tutto ciò, né il G20, né il piano eh, nazionale di, di, di ripresa e resilienza, dice alcunché, se non ri- eh, come si può dire, riconfermare quanto è, stato, eh, cioè quanto è stato ovviamente fatto prima. Quindi tutto mercato, anche all'interno dell'Uefa. Devo dire però che all'interno di, eh, all di questa situazione eh, non siamo soltanto noi a denunciare questa, cioè questa, questa eh, come si può dire, questo modello di welfare che va cambiato ma vi sono altresì associazioni, cooperative che eh, anche se non sono come si può dire eh, a, eh, a fianco a noi in alcune battaglie sono però interessati a rimettere in discussione il, il modello di welfare con il quale siamo entrati nella pandemia per ripensare ad un welfare differente recentemente a Padova eh, vi, è, vi è stato un seminario molto interessante sulle trame di territorio nel quale presenta: una sociologa, Franca Olivetti Manocchiano, che non è persona rivoluzionaria, eh, ha ribadito come la società non esiste di per sé ma si costruisce nelle relazioni, nelle esperienze concrete che vanno concettualizzate per trarne indicazioni metodologiche capaci di produrre eh, trasformazioni, transizioni, passaggi che mettano al centro le persone e la cura di esse e del territorio. Ecco, la cura è tornata quindi ad essere un elemento centrale anche in questa, anche in questa discussione. Una cura che, come abbiamo ribadito più volte, non è. Eh, il rimedio o il farmaco ad un sistema malato, ma è la rimessa in discussione, il cambiamento di paradigma di questo sistema, perché è l'unico modo per cui si possa davvero pensare di costruire benessere. Eh, segnalo a questo proposito un bel libro ehm, sulla, sulla rivoluzione della cura che è stato redatto da un collettivo inglese eh, Care Collective, eh, formato da giovani attivisti in diverse parti del mondo che, fanno, che stanno facendo esperienze importanti di neomutualismo e di autogestione, i quali individuano come eh, possibilità per ricostruire un, un, un nuovo welfare quattro cardini eh, fondamentali che sono il mutuo soccorso, lo spazio pubblico, la condivisione di risorse e la democrazia di prossimità. Ecco, io credo che vi siano davvero tante esperienze diffuse, tante eh, pratiche diffuse e quindi io credo che accanto alle iniziative, accanto alle, alle mobilitazioni ci sia anche forse la necessità di lavorare per per costruire convergenza la più ampia possibile, ovviamente fondata su un'idea di cura eh, che mh, vuole trasformare l'esistente e non curarlo, perché curarlo è praticamente impossibile. Ecco, io credo che anche la pratica della convergenza sia una pratica che aiuti la questione, eh, cioè che aiuti anche il benessere, che aiuti anche la, la salute di ciascuna e ciascuno di noi. Chiudo eh, con, con la... Mh, mh, cioè, re, re, ricordando ancora una volta l'importanza della, ehm, della salute riproduttiva delle donne, perché su quella partita lì cioè, si gioca davvero una, una partita a livello globale molto forte. Ricordo che al di là della Turchia che è uscita dalla Convenzione, al di là della Polonia e della, e della Ungheria, che ovviamente ancora rimettono in discussione le, le, le, le legislazioni sull'aborto, e questo lo sappiamo bene, recentemente in Texas la... Ehm, una, una dichiarazione della Corte Suprema ha, eh, impedito, ha impedito che ci potessero essere leggi migliorative sull'aborto eh, in diversi stati, in diversi stati del, cioè degli Stati Uniti. Questo a dire che questa questione della difesa della salute riproduttiva e sessuale delle donne è questione che riguarda mh, tutto il mondo e sulla quale dovremmo eh, ovviamente mh, Portare attenzione, non sto a ripetere quanto in Italia l'aborto non sia una, un diritto garantito perché l'obiezione di coscienza, che ormai è all'80%, lo rende eh, non esigibile, però converrebbe proprio farne addirittura una campagna, come si diceva. E alcune reti femministe lo stanno, lo stanno facendo a partire da, da Torino dalle Marche e dalla Lombardia ed altre quindi come dire anche lì qualcosa, qualcosa si muove. Eh, mh, devo dire mh, infine infinissimo che eh, abbiamo eh, accolto con favore eh, la, ehm, la risoluzione del Parlamento europeo che sulla questione della salute riproduttiva e sessuale delle donne ha scritto parole importanti sia per quanto riguarda l'aborto e consultazione sia per quanto riguarda anche i prodotti mestruali eccetera, insomma tutto quello che riguarda la salute delle donne. Il problema, lo diceva anche Marco poco poco prima di me, è che a volte, troppo spesso forse, le, le, le, le, le risoluzioni del Parlamento europeo poi non vengono assunte né dalla Commissione europea né tantomeno dagli stati, generali, eh, dagli stati nazionali. Quindi anche su questo converrebbe costruire mobilitazioni e, co e e Converrebbe ovviamente eh, aumentare la consapevolezza e la coscienza. Grazie grazie, grazie a te, Nicoletta. Eh, hai volte nominato la cura eh, e il lavoro. Eh, volevo dare la, il lancio eh, ad Alberto Zoratti, eh, che con noi ha costruito eh, questa rete appunto della società della cura. E che oggi si sta occupando appunto dei problemi del lavoro. Alberto? Sì, eccomi Roberto, scusatemi, ma sono in una situazione abbastanza precaria. Spero mi sentiate. Mi sentiamo. Allora, intanto grazie per diciamo, questa opportunità che mi avete dato e grazie per tutti gli interventi precedenti. Eh, allora, sono in situazione precaria perché in questo momento sono a Prato, in piazza, e proprio recupero un po' quello che tu stavi dicendo e quello che stava dicendo Nicoletta in introduzione. Eh, sono apparato in piazza perché pochi giorni fa <coughs> venerdì scorso un presidio di alcuni operai della TechSprint, che è una piccola impresa tessile del macrolotto di Prato, del distretto Pessile di Prato, sono stati arrestati sotto il comune di Prato perché stavano facendo uno sciopero della fame. Uno sciopero della fame che è legato alle loro condizioni di lavoro, cioè noi qua stiamo parlando di persone che stanno lavorando sostanzialmente 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 4 euro all'ora. Allora, perché vorrei inserire questo ragionamento all'interno di un ragionamento più ampio legato alla, legato alla salute? Perché, come dire, la, il grande assente eh, di questa pandemia sono state le condizioni di lavoro e soprattutto le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nelle fabbriche. Noi ricorderemo l'anno scorso... <coughs> E ricordiamo l'anno scorso quando Confindustria, soprattutto in Lombardia, stava spingendo perché le fabbriche rimanessero aperte a prescindere dal livello dei contagi, perché la produzione non poteva essere messa in discussione chiaramente, no? le logiche di profitto come tutti sappiamo spesso nel teorico in quel momento si sono riprodotte dal punto di vista pratico e concreto. Ecco, questo livello diciamo, di insicurezza sul lavoro si è purtroppo toccato con mano e si sta toccando con mano nei tanti distretti paradistretti industriali, compre, compreso quello tessile di Prato, grazie alla, alla lotta dei sindacati di base del SICOBAS con la Texprint, c'è stata la possibilità, e mi verrebbe quasi da dirlo ironicamente da parte dell'ispettorato del lavoro di fare una sessantina di, di indagini per così dire, no? quindi sono state controllate circa 57 imprese del distretto, di queste 57 imprese, 57 sono state, state trovate fuori regola e questo è curioso perché stiamo parlando di un'Italia che con il PNRR per la post pandemia sta spingendo per una ripresa e per un rilancio parlando di sostenibilità, noi abbiamo persino dei ministri che alla sostenibilità hanno fatto la loro fortuna, sto pensando a Cingolani ma non soltanto, ecco questa sostenibilità se poi si alza il tappeto del decoro della città di Prato si trova la polvere dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici mi verrebbe da dire un passo in più lavoratori e lavoratrici spesso stranieri in questo caso pakistani che vedono come dire, il loro contratto come, come dire, strettamente collegato al permesso di soggiorno e quindi come dire, se fai degli scioperi e se blocchi i camion ti denunciano il permesso di soggiorno non te lo danno e così non hai neanche il contratto di lavoro con una, un cappio intorno al collo che è un cappio devastante e questo però, eh, e vorrei continuare su questa linea perché credo che poi sia importante molto l'intersezionalità e anche l'importanza di come in realtà un certo tipo di società civile stia nuovamente rialzando la testa. Questo non è solo il territorio della TechSprint però, è anche il, il territorio di GKN, cioè di quell'impresa che citava precedentemente, ti sfuggita Nicoletta, che si è vista dal 9 di luglio eh, 500 email che dicevano potete anche non tornare al lavoro stamattina perché tanto la fabbrica è chiusa allora quella fabbrica e quei lavoratori e quel collettivo di fabbrica avrebbe potuto fare come fanno tanti lavoratori purtroppo cioè affidarsi nelle pratiche consuete della contrattazione sindacale no? e quindi diciamo del braccio di ferro sindacale questi lavoratori hanno deciso, deciso una cosa diversa In prima, di tutto, prima di tutto organizzare un'assemblea permanente riprendendosi la fabbrica e impedendo alla, alla proprietà di portarsi via i macchinari perché come dire questa fabbrica sarebbe stata e dovrà essere delocalizzata in Polonia fanno semiassi quindi tutto ambito automotive e, insomma, se pensiamo a quello che sta succedendo alla Giannetti Ruote, alla Sevel e a tante altre, capiamo l'impatto pesante che potrà esserci di una ristrutturazione di un mercato che viene giustificata con la transizione ecologica, ma è solo esclusivamente una giustificazione. È un tentativo di mettere contro i diritti dell'ambiente e contro i diritti del lavoro e questo penso che sia una cosa che noi dovremmo smascherare. E, mh, Vuol dire Questi lavoratori non sono riusciti soltanto a tenersi i macchinari e a organizzare un'assemblea permanente, ma sono riusciti a far crescere una solidarietà a livello del territorio sotto l'hashtag Insorgiamo, che ha fatto sì che centinaia di persone appoggiassero l'assemblea permanente e appoggiassero l'occupazione della fabbrica e organizzassero una serie di mobilitazioni che vedrà il suo apice il 18 di settembre qua a Firenze, perché il 18 di settembre, grazie anche a un tour che i lavoratori stanno facendo in spazi occupati, presso fabbriche, presso, presso territori in lotta il concetto è ricominciare nuovamente a far sì che questa frettura che si è creata qui e che è una frettura che parla di diritti del lavoro di diritti del lavoro per lavoratrici e per lavoratori di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute sui luoghi di lavoro di rispetto delle differenze Diciamo questa eh, frattura possa diventare una faglia di Sant'Andrea che possa attraversare tutto il paese questo è una speranza, questo è un auspicio, ma questo vi verrebbe da dire, da questo territorio in lotta è anche un po' una mezza convinzione. Cioè io ho la sensazione che un po' come erano i consigli di fabbrica di una volta, che non si occupavano solo delle vertenze specifiche, ma si occupavano anche della questione dei diritti molto allargati. Io sto pensando come dire, alla grande stagione dei consigli di fabbrica degli anni 70, che poi purtroppo per tanti motivi venne messa in discussione anche per una deriva neoliberista del nostro Paese, ma diciamo con quella filosofia questo consiglio di fabbrica, questo collettivo di fabbrica sta connettendo le diversità e le diversità stanno rispondendo. E io credo che insomma possa essere un precedente molto importante e un precedente che chiaramente tocca tangenzialmente alla questione della salute in senso stretto ma come dire accoglie molto la necessità di questo paese di interrompere la pace sociale che fino all'altro ieri è stata semplicemente siamo tutti sulla stessa barca anche se io ho un piroscafo e voi avete le zatterine allora non siamo tutti sulla stessa barca chi è sul piroscafo è classe sociale e ha consapevolezza di esserlo quello che si sta facendo qua e si sta provando a fare è mettere insieme le zatterine per avere la consapevolezza che tutti noi con le zatterine siamo la classe delle zatterine quindi cercare di comprendere e far comprendere che c'è la possibilità di trovare una convergenza interessi comuni per controbattere rispetto alla classe imprenditoriale che ha fatto troppo e ha raccolto molto negli ultimi 40 anni mi verrebbe da dire dalla Fiat in poi, dal 1980 in poi e vado in conclusione è un piccolo tentativo però io vorrei, essere, vorrei porvi questa cosa un po' romantica, perché poi io quando mi, faccio, quando mi sfiro nelle mobilitazioni divento anche un po' così. Eh, nel 1994 un piccolo territorio, del, di un, una piccola penisola diciamo, del Messico, si oppose contro il NAFTA. Cioè era un gruppo di indigeni che nessuno conosceva nel Chiapas, che diventò un esercito zapatista di liberazione nazionale, che camminava domandando, peraltro senza usare le armi, e si oppose a uno dei più grandi accordi di libero scambio del pianeta ai tempi che era il nafta che univa canada stati uniti e messico ecco quell'esercito non fu soltanto un simbolo diventò anche un, un movimento di liberazione per, il, per i popoli indigeni allora è vero che a volte delle faglie anche molto piccole possono creare sismi e quello che noi stiamo cercando di fare qua è quello che io penso sia il merito di questo collettivo di fabbrica sono un piccolo epicentro ma da questo epicentro potrebbe arrivare un terremoto che forse potrebbe cambiare la geografia sociale di questo paese. E questo ce lo auguriamo un po' tutti. Noi ce lo auguriamo insieme a te, Vidente. Veramente grazie per la testimonianza, anche in condizioni così precarie, però <ride> ti sembrava importante avere anche una testimonianza di questo mondo, che anche questo... Eh, diciamo necessita di un pensiero lungo e di una capacità, appunto, di mettere in discussione le tecnologie, e le conoscenze così come vengono applicate, appunto, eh, dal, dai dominanti, come, in, come dice il maestro eh, Riccardo Padrello. E do la parola adesso a Rosa. Grazie. Grazie a te, Alberto. Ma grazie per avermi dato la parola. Ma io ho ascoltato davvero con molta attenzione tutti gli interventi e voglio anche farlo pubblicamente un ringraziamento a riccardo petrella che ci sollecita molto nella ricerca diciamo di, di mettere anche in evidenza le nostre ragioni perché noi sappiamo che abbiamo ragione però a volte non lo sappiamo neppure e come posso dire raccontare e quindi il lavoro che riccardo ha fatto di, di provare a scrivere eh, delle cose importanti sulle quali aprire un confronto che non si fermasse dentro le stanze ma anzi addirittura con la tecnologia andasse andasse oltre io penso sia un fatto rilevante intanto anche per far conoscere quello che si fa cioè non siamo tutti eh, piegati. Io credo, per esempio, stando anche all'ultimo intervento che ha fatto Alberto Zoratti, eh, credo proprio e, e tutti gli interventi ci sono stati, insomma, noi abbiamo bisogno davvero di immaginarcela una rivoluzione, perché io non penso che basti tornare neppure agli anni 70. Quello che è accaduto è che c'è una mercificazione selvaggia delle vite delle persone, della salute, della scuola, eh, le istituzioni sono sempre meno pubbliche, appartengono sempre a gruppi di interesse. Se penso al nostro partito e all'inizio degli anni Ottanta, mi viene in mente, la, la, come posso dire, la coniazione del termine azienda Italia e quindi la logica eh, che stava dietro questa cosa è che tutto diventa azienda e tutto deve diventare anche logica del profitto. Allora io penso che eh, oggi la questione della, a, a cui guardare la necessità eh, che io avverto è che si ritorni addirittura diciamo forse alla fine dell'ottocento, all'inizio del secolo scorso, del novecento, quando un grande movimento operaio, un grande movimento sindacale decide di togliere al mercato pezzi di vita che il mercato deteneva da molto tempo, dalla questione di togliere i bambini dalla, eh, dalla produzione e quindi diciamo togliere la vita no? asservita al sistema al sistema eh, di produzione alla, alla tripartizione della giornata che simbolicamente è davvero un elemento rivoluzionario per cui tu appunto dici io do otto ore della mia vita del mio tempo quotidiano alla, eh, alla produzione alla, anche diciamo alla produzione di servizi e magari alla produzione di merci soprattutto come era in quel periodo ma poi appunto ho, ho diritto a riappropriarmi del tempo e io tolgo al mercato una parte della mia vita attraverso attraverso il tempo ecco questo paragone lo, lo, mi sono sentita di farlo mi è venuto in mente ascoltando ascoltando gli interventi perché c'è poco da fare noi ieri abbiamo fatto un presidio qui a roma abbiamo parlato della questione dei brevetti dei vaccini della pandemia e, eh, ed è esattamente, è esattamente questo il tema, che oggi noi siamo di fronte al bivio che o si sceglie il mercato, la merce, o si sceglie la vita delle persone. e La vita delle persone è fatta naturalmente di tante cose. La questione dei brevetti, su cui appunto ringraziamo la, eh, Vittorio e noi con lui, di questa ICE, che, sulla quale stiamo raccogliendo le firme del resto ci parla esattamente di questo e abbiamo appunto coniato una, una sorta di slogan che dice o il brevetti o la vita perché c'è poco da fare le due cose comportano una scelta di fondo e siccome nessuno ci regalerà questa cosa noi dobbiamo fare come stiamo facendo la nostra, la nostra Parte. I racconti che facciamo sono anche portatori di conoscenze perché noi diciamo e ci accorgiamo oggi attraverso la pandemia della deprivazione che abbiamo in un qualche modo, eh, che in un qualche modo subito. Perché per esempio questo nostro paese è stato il paese che ha avuto la più bella riforma sanitaria nel, 1900, nel 1978. Eh? e ha, ha scelto il territorio, la prevenzione, la cura appunto, no? il, il prevenire la malattia e però diciamo questo è anche il paese in cui invece si è ritornati alla ospedalizzazione si è tornati soprattutto anche qui a trasformare la cura in merce per cui è avanzato grandemente a partire dalla Lombardia la eh, sanità privata, le strutture, le strutture private e questa cosa l'abbiamo potuta toccare con mano esattamente all'insorgere della, eh, della, della pandemia allora io non voglio farla lunga perché naturalmente sono in sintonia eh, intima proprio con molti degli interventi che qui ci sono, che qui ci sono stati io penso che con tutta la modestia del caso, ma con la caparbietà e la volontà, appunto, di provare a farlo un salto, un salto in avanti, io credo che noi dovremmo appunto cogliere questa occasione eh, in cui le persone un po' di più riflettono su se stesse, perché per molto tempo non si rifletteva più sulle nostre vite, su che cosa ci stavano portando via. Oggi le tocchiamo invece con mano e quindi avere la possibilità attraverso questa vertenza, questa lotta, questa battaglia che stiamo facendo intanto di non parlare soltanto della nostra casa, del nostro quartiere o della nostra città, ma di avere una visione sul, verso il pianeta. La questione dei brevetti è una questione che non parla solo di noi e del nostro territorio, ma parla appunto dell'esigenza che eh, la tutela, della salute e la lotta alla pandemia sia una tutela che appunto diventi planetaria e che non faccia come sta facendo invece la salvaguardia soltanto dei paesi e delle persone più ricche. Quindi è una causa giusta la nostra ed è una causa che va rivendicata va eh, portata avanti, perché anche attraverso questa causa si, come dire, arrivano i, i principi appunto per cui noi siamo contrari all'idea che tutto sia merce. Non è merce il lavoro, così come ci raccontava Alberto Zoratti dalla, da, da, da, da Prato, ma non è merce appunto il lavoro, non è merce la salute, non, so, non è merce il territorio che appunto crolla ogni, a, a, appena c'è un una pioggia un po' più forte, un po più forte di un'altra. E quindi io penso che dobbiamo avere, come c'è stato un tempo in cui questo ce cioè, l'avevamo, un'idea appunto eh, complessiva, globale, in cui ci rimettiamo al centro perché pretendiamo, di essere appunto persone, portatrici di sapere, di conoscenze, perché non è vero che la conoscenza è privatizzata. La ricerca è pubblica spesso, ma il pubblico non mette tra virgolette a profitto, non sviluppa le eh, conoscenze che avvengono per esempio in molte università, mentre le aziende predatrici sono già lì pronte a prendersi quello che viene scoperto e a trasformarlo appunto in merce e allora noi per esempio la battaglia perché ci siano investimenti reali e ci sia anche un'alterità della ricerca scientifica pubblica è l'altra chiave che ci dice appunto del vuoto che si è creato e dei profitti che ci sono stati. Ecco io non voglio aggiungere molto altro a questo mio intervento che naturalmente è eh eh, diciamo così prova a toccare diversi punti perché la gran parte delle cose sono naturalmente state dette però io penso che appunto la nostra battaglia la nostra iniziativa la ricerca a cui per esempio Riccardo ci richiama spesso e io appunto sono d'accordo è proprio deve avere anche un'ambizione larga cioè noi dobbiamo eh, combattere lo sfruttamento che, che, che che appunto si sta facendo sul pianeta e sulle persone e dobbiamo evitare che appunto questa politica predatoria che si prende tutto e non riconsegna eh, e, e non, non riconsegna nulla sia eh, diciamo così, ostacolata e combattuta da parte di tutti noi. Per questo mi sono permessa di usare una parola così importante come rivoluzione, perché comunque la prendiamo di questo. Abbiamo bisogno, cioè, abbiamo bisogno di sovvertire l'ordine delle priorità culturali che eh, si sono insediate oramai eh, da troppo tempo e la questione dei vaccini è questione che parla di questo, non è un'altra cosa. Se noi vinciamo rispetto alla questione dei brevetti, avremmo fatto, diciamo così, non una piccola, ma una bella rivoluzione sul diritto appunto alla vita rispetto al diritto che il profitto rivendica. Quindi io mi fermerei qui perché non, non saprei dire tanto bene le cose come altri prima di me hanno detto grazie Rosa e vedo che c'è Alassane in collegamento non so se ha la possibilità di aprire il microfono se riesce a parlare Alassane tu eh, e che tu puoi parlare non credo tanto ah, mal On ne t'entend pas. Je crois qu'il y a un peu de problème. Vous m'entendez? Oui, hello. Oui, oui. Uh, je vais essayer de mettre la vidéo. Je suis... à... Uh... Oui, je sais, je, suis... je sais que tu es... J'en je, je suis désolé. Hein? Ah, bonjour, ah, bonjour à la salle. <laughs> J'ai quitté Clermont-Ferrand samedi, j'ai appelé Ricardo pour m'excuser parce que je savais que ça allait être compliqué. Là, je suis, à... je suis en Gambie là depuis hier. Donc j'ai eu des tas de problèmes de connexion, c'est juste euh, il y a 20 minutes que j'ai réussi à me connecter. Voilà, Merci je voulais d'abord de... sincèrement, du fond de mon cœur m'excuser de ce retard là. I'm very very sorry. voilà. Et Ricardo, c'est euh, quelqu'un de très important pour moi et c'est quelqu'un qui m'a engagé su tutti questi combats-là qu'on mène. Moi, je mène le combat, surtout, dans, dans la partie de mon pays d'origine, qui est le Sénégal. Euh, j'ai vécu au Sénégal, j'ai quitté, quand j'étais très jeune, j'avais conosciuto Claire Monferrand, je, je m'occupe de tout ce qui est santé haute. Donc, je suis très heureux d'être là, j'ai pas très bien tutto ce qui a été dit, parce que in un italien, j'en suis désolé. <rire> voilà eh par rapport au thème qui nous concerne euh, ne pas la parole et puis la connexion est très mauvaise ici euh moi le combat que je mène au côté de Ricardo et donc de vous définitivement euh, parce que vous êtes des hommes bien, j'ai écouté ce qui a été dit même si j'ai pas compris. Euh nous c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie c'est euh tout ce qui autour, euh, de la santé de l'éducation, de l'alimentation euh, et bien évidemment on a rejeté la numérisation parce qu'on considère que maintenant avec tout ce qui se passe sur un terrain autre, les pays aussi ont le droit d'avoir accès à la numérisation et malheureusement comme disait Ricardo quand on s'est vu à CET il n'y a pas longtemps euh, c'est que de plus en plus sur ces piliers-là que je viens de vous citer euh, de plus en plus les gaps se creuse entre l'Afrique et les pays du que soit l'Italie, la France, l'Europe les États-Unis. On, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Afghanistan. Moi, du côté d'ici, là où je suis là actuellement, où je vous parle, euh, il y a quand même des entreprises internationales euh, qui viennent maintenant. Ce n'est plus l'Europe qui vient. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la Turquie, euh, c'est la Russie qui viennent, qui proposent Euh, comment dire ça, à côté euh, de, de, de la sécurité des gens, de vendre des armes et puis de piller quand même tout, tout ce qui fait euh, euh, qu'un pays puisse exister. Quoi. Vous avez ici maintenant des, des, des terres qui sont vendues à zéro euh, euro à, à des investisseurs euh, pour 90 ans quand même. Ça pendant 90 ans, ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire de la terre. Euh, les universités sont privatisées, le vaccin, comme vous savez ce qui se passe, il y a des gens qui viennent, qui vendent le vaccin à des prix quand même qui ne sont pas au prix que vous connaissez vous en Italie ou en France. Euh, tout le monde fait du business quand même autour de euh, la pauvreté de l'Afrique. Et quand je parle de pauvreté, c'est même pas la pauvreté intellectuelle, c'est vraiment la pauvreté financière et économique où tout le monde vient profiter, mais pour développer, il n'y a plus personne. l'éthique, Uh, l'equità, l'humanità, dans... fare che tutti il felici e che le ricchezze siano partagate. è il combat di Ricardo. Uh, L'Afrique la, demain est très mal placée perché aujourd'hui l'Afrique subit une guerra entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie. C'est qui qui va maîtriser l'Afrique, qui va piller les ressources de l'Afrique? Et la jeunesse africaine è très perduta. Quindi, quando prendono i bateaux per venire in Italia, a Lampedusa, o ailleurs, sappiamo che sono veramente des gens perduti. C'è dire qu'ils n'ont pas d'éducation, euh, ils, ils, ils ont pas vero qu'ils non doivent pas venir o voir les conditions dans lesquelles ils viennent, ma quando fanno ça, acquittando la famiglia, c'è perché sono vraiment des gens elle a n'ont plus de perspective. là. Oh, l'Europe doit pouvoir aider à voir ces perspective là. Voilà un peu et moi c'est tout ce combat que je mène à, euh, du point de vue santé pharmacie et avec Ricardo maintenant dans, à mes côtés depuis maintenant 2 ans et j'en suis très heureux et je suis heureux d'être là. Et encore une fois, je suis vraiment désolé, j'avais prévu de me connecter mais la connexion était très mauvaise. Heureusement, j'avais prévenu Ricardo le samedi pour dire je pars en oui. Afrique, la connexion était très mauvaise. Voilà, sono là, sono avec vous, e sono ancora di aver pronunciato la parola. sono molto, molto felice e sono molto felice di essere con voi. Grazie. Grazie. Per chi non, non comprende bene il francese, e intanto ringrazio Alassane perché, anche in condizioni precarie, è riuscito a connettersi anche dall'Africa un'Africa che ancora una volta vede aumentarsi con il gap tra l'Africa e il resto dei, dei, dei paesi ricchi eh, che eh, guardano sempre più all'Africa come un punto di terra di conquista e, e anche se diciamo lo scenario è cambiato adesso la Cina e la Turchia cominciano a giocare anche loro un ruolo Alternativo all'Europa, all'Unione Sovietica, alla Russia, sì. e, e quindi eh, l'Africa eh, continua a avere eh, questo monopolio anche economico de delle potenze coloniali e che negli anni hanno oppresso e, e, e privatizzato eh, ogni eh, possibile sistema pubblico a partire da quello dell'università, quindi l'Africa sconta anche una povertà che non è una povertà intellettuale ma semplicemente una povertà economica in cui queste potenze continuano a tenere soggiogata in modo da potersi scambiare le ricchezze che il paese offre. E ringrazio Alessandro anche per partecipare con Riccardo alle nostre iniziative e soprattutto alla costruzione di una, una mobilitazione su questi temi che sia a livello globale. Per ultimo, eh, volevo eh, ringraziare intanto i partecipanti eh, Armando che eh, ci ha seguito dal da Brasile, Manon, Mark e paolo ferrero roberto musacchio che anche se non ha parlato ci ha tenuto la mano sulla testa nicoletta Pirota, rosa rinaldi e, e, e, e chiede alberto zoratti e tutti voi perché è importante che noi si mantenga questo filo adesso la parola passa a Riccardo eh, che eh, meglio di me saprà indicarci diciamo, le, eh, i prossimi passi che sono appunto a partire da fine settembre questi due webinar che intendiamo fare come diceva lui per continuare a ragionare su questa eh, costruzione di un'agenda alternativa e eh, poi per, alla fine di ottobre con eh, due appuntamenti le, appunto della chiusura del G20 a Roma che ci vedrà eh, coinvolti sia con la creazione di un evento online con il caleidoscopio che eh, vedrà la partecipazione di attori, di artisti eh, di tutto il mondo, di tutta Europa eh, per una contronarrazione di quello che è il G20 cioè quali sono le, le aspettative dei paesi, quali sono le aspettative dei popoli per cambio di strategia. E poi, come diceva prima, eh, da Genova è partita la mobilitazione per il 30 di ottobre per una grande manifestazione, speriamo di fare il eh, più possibile in presenza eh, e il possibile di massa, come si diceva una volta. E quindi adesso do la parola a Riccardo per eh, con le conclusioni finali che prego di essere concisa grazie non è per no, nessuna, eh, nessuna voglia o, né pretesa di concludere anzi volevo anch'io aggiungere a eh, quanto è stato detto i ringraziamenti dobbiamo ringraziarci tutti reciprocamente per la buona volontà che eh, abbiamo dimostrato per la serietà e il rigore con quale abbiamo tentato di fare delle analisi e anche delle proposte quindi un grazie un grande grazie eh, collettivo no volevo semplicemente dire siccome io per, prima di domani pomeriggio alle 5 non posso fare nulla perché stasera ho di nuovo una zoom fino alle 10 poi domani ho due sostenimenti di tesi e, e non sono libero prima delle tre eh? noi dovremmo però uscire con un piccolo documento e eh? eh, eh, eh, metterlo forse in circolazione una proposta solo verso le 5 del pomeriggio mi sembra un po' tardi, per cui mi permetto di, di proporre che si faccia questo documento a conclusione proposta, una paginetta, una paginetta e mezza, Il risultato di questo incontro, di questa Zoom che è stata molto ricca, e mettendo in, forse, se posso ecco, usare di questi ultimi secondi, l'accento su due cose. Primo, è, un, è uno scandalo questo patto di Roma ora anch'io l'ho guardato è uno scandalo quindi primo dire, domandiamo giustizia non possiamo accettare che questa gente come diceva Paolo faccia il teatrino poi se ne va sorridendo e, e, e, e tutto va come prima e il messaggio di G20 è che non conclude nulla dire che tutto va bene fate come diciamo noi e tutto andrà bene eh, dobbiamo domandare giustizia devono essere puniti dobbiamo dirlo chiaramente questi dominati questa gente lì del g20 devono essere puniti perché non si possono permettersi eh, di, di fare quello che stanno facendo quindi domandiamo giustizia non lo so come riflettiamo eh, chiediamo che si inizi a riflettere per una sessione del tribunale di, eh, contro i crimini dell'umanità del Tribunale per la difesa dei diritti umani eh, tentiamo di fare qualcosa tentiamo eh, di fare una giornata eh, prima del 30 ottobre una giornata mondiale eh, di denuncia eh, di questa impunibilità di questi criminali di queste, perché dobbiamo chiamarli per quelli che sono sono dei predatori, sono degli illegali Ecco tutta la logica della triade dell'inammissibile, la trinità dell'inammissibile. Stanno dimostrando, conferma, che sono irresponsabili, sono incompetenti, sono incapaci. Quindi la prima parte di questo documento è dire noi domandiamo solamente giustizia. Ci deve essere una giustiziabilità del comportamento dei dominati. Il comportamento dei dominati non può essere esente come se fossero dei parlamentari che hanno immunità parlamentari. Ci deve essere qualche giustiziabilità di fronte a questo scandalo. Il secondo motivo, e questo si può ben dire, eh, immagino a mezz'oretta, in una mezza paginetta si può dire bene queste cose. La seconda, eh, il secondo motivo è che domandiamo la mutualità, domandiamo di vivere insieme, domandiamo un'altra eh, mutualità della vita, non possiamo continuare a, a, a poi a protestare contro i dominanti e, e poi non essere capaci di collaborare. Anche noi, eh, movimenti progressisti, siamo sempre divisi, ciascuno se, eh, cerca sempre la propria identità, la pres presenzialità, il fatto che tutto ciò che gli altri dicono non è, non è importante quanto quello che noi diciamo, eccetera, eccetera. Dobbiamo, e poi evitare come, per questo sono contento che questa nostra Zoom ha avuto Alberto Zorati e Alassane Ba, perché Alberto ci ha raccontato di questo ritorno a, a, ai dannati della terra, che sono gli operai, e noi tutti. E Alassane ci, ci ricorda il ritorno ai dannati della terra, che sono gli africani. E noi non possiamo eh, eh, concludere eh, fare un comunicato senza reinsistere. Noi vogliamo un, un mutuo, una mutualità mondiale, che dobbiamo fare un salto comportamentale forte, non etico, non etico, ma umano. Che è quello che vogliamo costruire insieme e dobbiamo costruire insieme e buttare via i predatori se sono dei disturbatori, dobbiamo dire noi vogliamo costruire insieme loro con loro il mondo perché loro stanno distruggendo ecco io direi se diciamo qualcosina in una pagina e mezzo queste due cose credo che ci meriteremo di bere domani sera un po' una piccola bottiglina con le bollicine ecco eh, eh, eh. grazie, grazie Riccardo prendiamo l'impegno di, di scrivere queste righe je vous remercie la e... È un piacere Salut alassane merci zone un piacere merci beaucoup merci a tutti à... grazie grazie merci. Eh, eh, grazie grazie eh. grazie sì, grazie grazie grazie grazie grazie grazie Armando. grazie eh. Mol, mo, okay. grazie grazie a tutti grazie a tutti. grazie a vai, vai. grazie ah, grazie grazie grazie grazie grazie sì. Va bene, va bene. Alle 8, eh. Sì. <laughs> Va bene, allora grazie ancora a tutte e a tutti. E grazie Rosa, vi, grazie Nicoletta. con oh, Ciao, grazie a voi. Grazie e, ancora. E ciao, grazie, grazie Roberto voi. a te a grazie per l'ordinamento di stasera. Grazie. Fantastico. Ciao Rosa, ciao. Ciao, ciao.